Su Alibaba! Come si chiama il figlio di Alibaba? Ali bebe! Io mi chiamo Salvi. Ciao! Ciao! a tutti! Mi raccomando, non perdete i prossimi video. raccomando, non perdete i prossimi video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao.